sirena tu credi nel destino poi vivi alla giornata rischi sorriso al pianto e torni fresca come insalata non passi il tuo cammello mal di sotto della cruna non poni mai un giudizio che a scamparlo ci vuol fortuna non so mai cosa pensi Se non hai pazienza, scegli la via sicura Ti porterà lontano come vento sulla pianura Tu con il tuo partello sai che la vita è dura Ti senti addosso un masso ma volteggi come una piuma Tu che con il tuo passo ci attraversi la vita intera Svelta come un coniglio e il silenzio di una pantera Andai e sottaci la tua risposta Fulmini con lo sguardo e dici che non è fatta apposta Non so mai cosa dici Non so mai cosa pensi E se non c'è di c'è dentro gli occhi tuoi, oltre i mandi e i tramonti. E se non hai premuto, scegli la via tortuosa, disperderai il tuo tempo,